Sto guardando dall'alto la mia vita e quando tu vedi la vita dall'alto hai una modalità di respiro e quindi di soluzione. Mi sento in forma, non pensavo di, di fare così facilmente quello che ho fatto oggi. Cioè? cioè quasi fa fatica di andare su là in cima perché quando avevo visto te ho detto questo cazzo è andato questo? <ride> e invece eh, quando sono arrivato ho visto l'ultimo anello attaccato l'ultimo rinvio attaccato che era quello arancione Cazzo, sono già arrivato qua! <ride> Due mesi fa è stato bellissimo perché ho guardato 72 telefonate in un giorno io in questi giorni che sono stata a Malaga e comunque sabato e domenica la mia attività funziona perché ho tanti cantieri aperti, ma io non ho ricevuto una telefonata. Cioè in così poco tempo già la modalità lavorativa, l'impegno fisico-lavorativo è completamente cambiato. Dai sotto tre mesi e ho visto che comunque tutto funziona. Guarda guardalo, guardalo, guarda, guarda, guarda, guarda com'è cambiato. Grande. lontano, bravissimo, bravissimo, vai. va. sto iniziando a camminare nella maniera eretta è quello che deve fare l'essere umano tutti i dolori di schiena, i mal di piedi e mi fa male la gamba è perché noi abbiamo una postura sbagliata adesso la mia priorità è questa perché se io risolvo questa priorità andrò avanti a livello lavorativo ancora di più ma è lì che dobbiamo partire, da noi se non partiamo da noi da, da quello. Da mettere a posto le, le posture sono mettere a posto le sicurezze e poi il fisico perché io ho dormito niente sono una che se non dorme sei ore e va fuori dalla grazia di dio sono qui un po imbaciata però eh, l'energia esiste c'è cioè. perché devi perdere il bambino che c'è dentro di te Ok la teoria della sera, ma il giorno dopo c'è la pratica. E oggi ho, ho scoperto che più ho difficoltà e più sono centrata. E quindi se sono centrata riesco a risolverle, queste difficoltà. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Marco, io questo ti... è quello che mi sento di dire. Eccoli. Ciao, c'è Flavio, Monica, Giorgia e Maya. Ragazzi, buona giornata!